Salve a tutti ragazzi, sono S2004 E oggi in questo video Volevo, sulla vanilla Volevo far eh, Far vedere delle cose Allora, abbiamo tantissime cose da fare In questo video Quindi spero di riuscire a fare tutte ah, In questa cassa Ho altri diamanti Con cui faremo altri pezzi dell'armatura Poi forse come avete visto Una mappa del tesoro E... Allora adesso vi spiego perché ce l'ho Andiamo qui Ho detto mm, Ma se qui Perché l'ho girata Se qui c'era un tesoro qua sopra Cosa ci sarà qui? Sono andato qui E c'era un Madonna mi si è flippata là di nuovo Ho detto cosa ci sarà lì? Sono andato e c'era una um, eh, Le cose sommerse Lì le um, Buried Town Mi sembra che si chiamano così Buried City E ho trovato questi Tre mappe del tesoro Adesso stavo pensando di visitarle Ma lo guardate già e sono tutte uguali Quindi al... Io adesso taglierò tutta questa parte Dove, no aspetta, prima Di tagliare facciamoci l'armatura E gli oggetti Poi dopo taglieremo Per andare là allora dobbiamo farci in, La roba in giù quindi Pantaloni e piedi Poi Bastoncini E Ascia Pala E abbiamo fatto tutto Questi diamanti magari li teniamo Per un'altra volta e Andiamo a mettere a posto i diamanti e... E... Quindi, ah sì, bisogna anche prendere lapis lazuli Comunque io in questi giorni sto sempre continuando ad andare avanti eh. Quindi, allora, lapis Quindi prima Questo, ho sentito qualcuno che mi stava Ecco, vado a deficiente poi sono video deficiente ecco, Così stai zitto va? Anche se eri zitto pure prima ah, Scusate se parlo un po' piano ma È perché A volte non me ne rendo conto di star parlando piano Perché io come mi sento? Io mi sento bene Uh protezione interessante Ascia Vediamo mm. Ok buono Allora io questi attrezzi di diamante quasi quasi me li terrei tanto Quanta esperienza ho? Sette, oddio ma lo sto facendo andare un casino Ah ecco qui ho messo tutti gli altri strati di canne perché stavano producendo pochissimo Allora ho detto, vabbè eh, fa niente, vabbè però adesso posiamo lì, qui fa niente e ehm, ehm, ne mettiamo di più anche se non sono non fanno parte della farm quindi adesso allora io taglio e vado a questa alle burghie treasure allora ragazzi io sono arrivato qua dal tesoro ho scavato tutto tutto, tutto qui Tutto qua sotto Tutto tutto il più possibile E non ho trovato niente Quindi io sto pensando che il tesoro Non si è generato Perché Guardate quanta sabbia ho già scavato Quindi vabbè Lasciamo perdere questa cosa E ci arriverò poi un altro giorno Quindi ciao Taglio tutto Allora ragazzi Oggi se intanto poi si mette a piove, uh, smette di piovere stavo pensando di ehm, fare un recinto per le mucche perché ci serve il cuoio per fare ehm, e anche la carne per fare le librerie visto che abbiamo fatto la farm di cane da zucchero adesso facciamo la farm di cuoio e io stavo pensando di farla qua giù quindi Adesso butterò giù questa pianta, faccio i materiali e, e la proviamo a costruire, che poi tanto va bene, non è che poi tanto difficile.